Buongiorno e benvenuti nel mondo di ShowMotion. ShowMotion è il progetto creato dalla nostra startup Emotion. È un sistema che include i sensori indossabili ed un software di interfaccia per permettere in modo semplice e veloce di seguire l'evoluzione clinica del paziente nel tempo, ma più ancora di verificare l'efficacia del trattamento applicato e quindi di prendere decisioni meglio supportate circa lo stato di trattamento del paziente. Questo progetto nasce dall'esigenza specifica che ci siamo trovati ad affrontare durante lo sviluppo di dispositivi medici impiantabili e non. Quello che ci siamo chiesti è come sia possibile confrontare oggettivamente l'alcan clinico e comprendere se il dispositivo innovativo o lo sviluppo in oggetto siano effettivamente migliorativi. Ci siamo chiesti di conseguenza se esistesse un modo univoco per approfondire gli esiti di un trattamento clinico che andasse oltre le scale di valutazione classiche. Ma perché è così importante misurare in modo oggettivo? Le ragioni sono tante. Questo prodotto serve per stabilire se un trattamento è efficace o meno. Serve a valutare se e come cambiare l'approccio terapeutico utilizzato, ma anche per determinare se il recupero funzionale è completato o meno. Serve infine per valutare le strategie di compenso adottate nel processo di guarigione. Show motion è quindi uno strumento di analisi del movimento che ha l'ambizione di entrare nella pratica clinica quotidiana di medici, fisioterapisti e fisiatri permettendo un nuovo livello di comprensione dell'articolarità e della interconnessione che questa ha con l'attività muscolare. Con questa tecnologia possiamo, in pochi minuti, indossando alcuni sensori, misurare la funzionalità di un'articolazione e ricavarne informazioni fondamentali quali range di movimento, strategie di compenso, sequenze di attivazione muscolare responsabili del movimento, ma anche segmentare il movimento e utilizzare la sua visualizzazione grafica come strumento di biofeedback per migliorare e meglio controllare il movimento stesso. Tutto ciò ci permette di confrontare e misurare nel tempo l'evoluzione delle condizioni del paziente e verificare l'efficacia del trattamento rispondendo in questa maniera all'esigenza di oggettivazione dell'outcome clinico di un trattamento. Tutto questo con pochi clic ed in pochi minuti. Ed ecco perché questa tecnologia ambisce ad entrare nella prassi clinica quotidiana con il duplice ruolo di essere sia uno strumento di valutazione e monitoraggio che uno strumento di supporto alla decisione e alla diagnosi. Ma andiamo ora a vedere con un esempio in che cosa consiste il nostro sistema. Come prima operazione vengono posizionati sul paziente i nostri sensori inerziali su torace, omero e scapola. In aggiunta, posizioniamo i sensori elettromiografici sui muscoli di interesse. Riportiamo ad esempio l'analisi del ciclo di movimento di abduzione-adduzione. -adduzione. Durante l'esecuzione del gesto, il movimento del soggetto viene replicato in video fornendo un biofeedback immediato. Come si può notare, la nostra interfaccia mostra sia gli angoli articolari che le attivazioni muscolari, in maniera tale da correlare in tempo reale la cinematica e l'attività elettrica muscolare. Questi tracciati Vengono salvati in cloud rendendo possibile una fruizione futura del dato, il confronto del tempo e delle condizioni del paziente e la verifica dell'efficacia del trattamento. Il dato ha un ruolo centrale in show motion e l'ingresso nella prassi clinica con la conseguente moltiplicazione dei dati disponibili avrà un effetto dirompente. Sarà un game changer. Vediamo perché. L'evoluzione clinica di un paziente porta con sé moltissime informazioni che però dipendono da numerosissime variabili legate alla fisiologia del paziente, alle sue vicende e alla sua storia clinica. Risulta quindi difficile nella prassi quotidiana estrapolare le giuste correlazioni anche perché poco supportate dalle evidenze cliniche se ci si limita al bacino di pazienti di un singolo clinico. Ma cosa succede se uniamo tutti questi dati e li accorpiamo correlandoli alle principali variabili cliniche? Cosa otteniamo quando poniamo in stretta relazione numerica dati ottenuti da misurazioni oggettive con il trattamento clinico utilizzato? Abbiamo la possibilità di valutare l'efficacia del dispositivo e del trattamento in un modo nuovo ed abbiamo inoltre la possibilità di trasferire queste informazioni trasversalmente al professionista di riferimento con la certezza che chiunque si appresti a valutare il paziente si trovi ad avere la storia clinica per intero senza perdere i dettagli della sua evoluzione fino a quel momento. Accorpare i dati applicando criteri ed analisi statistiche ci permette quindi di ottenere quelle che possiamo definire come le bande di normalità che rappresentano la distribuzione della mobilità caratteristica di una specifica articolazione su alcuni task motori elementari riferiti ad una popolazione sana. Analogamente possiamo definire le bande patologiche, ossia la corrispondente distribuzione della mobilità articolare classificata per una specifica patologia e correlata al trattamento clinico applicato. Possono menzionare studi effettuati con la Loyola di Chicago, la Cerite di Berlino, il Ramonica Real di Madrid, il Policlinico di Modena e l'Istituto Cot di Messina. Motion nasce dalla collaborazione tra il prestigioso Istituto Ortopedico Cot di Messina, Exit Italia, azienda di origine americana operante nel settore protesico, e NCS Lab, un centro di ricerca con sede a Carpi con un eccellente track record nello sviluppo di dispositivi medici, riconosciuto a livello internazionale. Il team dedicato allo sviluppo del progetto può vantare un pool di brillanti professionalità con competenze trasversali che coprono interamente le necessità tecniche del progetto. Alessandro Varini, sono Project Manager del gruppo. Marco Muracini. sviluppo algoritmi per una migliore accuratezza del dato. Antonella Berardi, mi occupo della regolamentazione dei dispositivi medici. Fabrizio Nardini, sviluppo modelli per l'analisi biomeccanica. Perché facciamo tutto questo? Per migliorare il percorso di trattamento dei pazienti per introdurre un sistema economico e veloce per seguire più accuratamente il decorso clinico, per condividere le esperienze e gli approcci che vengono utilizzati nel mondo e per rendere il trattamento un'esperienza singola ed unica, ritagliata sul paziente specifico ma attraverso le fondamenta di una molle di dati ed esperienze mai unificate e racchiuse in un'unica piattaforma. Show motion, quando la moltitudine di dati aiuta a decidere sul singolo.